22 sta a x come 6 sta a 3 applico proprietà fondamentale che dice che il prodotto dei medi cioè x per 6 deve essere uguale al prodotto degli estremi gli estremi sono 22 e 3 x per 6 deve essere uguale a 22 per 3 questa è un'equazione che deve essere invertita per trovare la x uso le frecce x per 6 è uguale a 22 per 3 dovrò fare diviso 6 x uguale 22 per 3 fratto 6 6 e 3 risemplifico 2 e 1 2 e 22 risemplifico 11 e 1 11 per 1, 11 fratto 1 non si scrive 36 sta a 7 come 12 sta ad x applico la proprietà fondamentale il prodotto dei medi, cioè 7 per 12 deve uguale al prodotto degli estremi, cioè 36 per x. Per trovare la x, uso le frecce, x per 36 è uguale a 7 per 12, dovrò dividere per 36. x uguale a 7 per 12 fratto 36. Semplifico il 12 col 36, diviso 12, ci sta 3 volte, e risulterà 7 terzi. 16 sta ad x come 35 sta a 21 applico la proprietà fondamentale il prodotto dei medi x per 35 deve essere uguale al prodotto degli estremi 16 per 21 inverto l'operazione accanto alla x x sarà uguale al risultato cioè 16 per 21 l'inverso del per è la divisione fratto 35 Semplifico il 21 col 35, divido per 7, qui fa 3 e qui fa 5, non posso semplificarlo ulteriormente e moltiplico 16 per 3, 6 per 3, 18, 3 per 1, 3 e 1, 4, 48 quinti.